Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei condotti EPS Nella fattispecie per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione Se vi sono piaciuti gli episodi precedenti se io vi consiglio di salire a bordo della nostra USS Relativity e Così da poter essere aggiornate quando altri video saranno pubblicati Pertanto vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella Vediamo qual è la porcata di oggi Oggi vi parlo del diciannovesimo episodio della sesta stagione di Deep Space Nine, che in italiano si intitola La coscienza di un ufficiale. In questo episodio il capitano Sisko organizza un piano per portare in guerra i Romulani, poiché la federazione sta passando un brutto periodo, anzi sta per perdere la guerra contro il dominio e Cardassia. Sisko si era scocciato di appendere ogni venerdì l'elenco dei e dei dispersi eh, causati dal conflitto militare col dominio e lui vorrebbe che i romulani si alleassero con la federazione i Klingon si scoprono una discussione con Dax si convince che per poter portare in guerra i romulani ci vogliono delle prove e fattispecie lui vuole dimostrare ai romulani che il dominio sta facendo il doppio gioco perché è vero che i romulani hanno stipulato un trattato di non aggressione col dominio, però si scopre che comunque, quando il dominio av avrà terminato, con la federazione attaccherà pure loro. Però eh, tutto questo va dimostrato. E come lo vuole dimostrare? Eh, lo vuole dimostrare contattando Garek, dicendo a Garek eh, se può procurarsi qualcosa da Cardassia, perché Garek. Eh, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è un cardassiano che si trova su Deep Space Nine dopo che Cardassia eh, si è ritirata dal sistema peggioriano eh, perché è stato comunque esiliato e si è rintanato. Diciamo così, eh, su Deep Space Nine. Ricordiamo che lui era un membro dell'Ordine Ossidiano, ovvero i super servizi segreti dell'Unione Cardassiana. Detto ciò, Gark titubante dice: Ok, io chiedo a chi di dovere su Cardassia di procurarmi queste informazioni nel frattempo cosa succede? il dominio attacca e conquista Betazed e Sisko inizia a fare un po' di fretta a Garak nella fattispecie gli dice a che punto siamo Garak dice guarda io ho contattato delle persone ma sono state tutte immediatamente uccise nel giorno in cui le ho contattate e in quel momento diciamo Sisko si era reso ma Garak dice no guarda non ti arrende la soluzione ce l'ho io Qual è la soluzione di Garak? La soluzione di Garak è quella di creare un programma olografico in cui si dimostra ai romulani che il dominio sta pianificando un attacco contro Cardassia. E tale registrazione olografica verrà messa in, in quella che Garak chiama una barra optolitrica, che è una barra di memoria di quelle cardassiane in cui i dati possono essere trascritti una sola volta. E che non sono reperibili altrove. Garak ha detto guarda io già ho degli accordi con qualcuno che mi potrebbe dare una barra optolidrica e guardi capitano è una cosa molto rara e nel frattempo ho pure trovato chi ci può fare questo programma olografico così che questo programma verrà poi messo in questa barra optolidrica. Il tizio che deve fare questo programma olografico, Grazrotolar, un alieno di razza non ben definita, che è tenuto in prigione dai Klingon perché aveva commesso qualcosa, era stato condannato a morte il problema è che i Klingon quando condannano a morte a quanto pare eh, non giustiziano subito ma rimandano di giorno in giorno la loro esecuzione Sisko eh, dice ok, devo chiedere l'autorizzazione al comando di flotta che ottiene, quindi Cisco ottiene l'autorizzazione del comando di flotta per questa operazione e intercede per Gathor Tolar questo viene nella stazione, parlano, si accordano. Questo tizio, per un diverbio, ha attentato alla vita di Quark. Siccome Tollar eh, menziona Sisko, eh, Odo chiama Sisko e dice cosa dobbiamo fare con questo tizio. Sisko spiega la situazione dicendo che lui sta lavorando per una questione ufficiosa per quanto riguarda la sicurezza della flotta e il suo passaggio non dovrà risultare nei registri ufficiali. Odo gli dice guarda, io sono d'accordo, però se... Quark lo vorrà denunciare, io non potrò fare altro che metterlo agli arresti. E allora Quark è un Ferenghi e quindi Sisko trova un accordo economico. E qui Quark gira il coltello nella piaga, Quark dice che Sisko così facendo gli ha dato fiducia nella 98esima regola dell'acquisizione. Ogni uomo ha il suo prezzo e c'ha pure ragione. Sisco è tormentato per questa cosa perché praticamente deve fare un complotto affinché uno stato che comunque per secoli sono stati nemici però lui sostiene in soldone, il senso di questo episodio che il fine giustifica i mezzi allora cosa succede? ancora c'è da procurarsi la barra optolitrica la barra optolitrica ce l'ha un signore non ben definito sicuramente cardassiano e la darebbe in cambio con del gel biomimetico ora praticamente il gel biomimetico si evince in questo episodio che è una sostanza che viene Tenuta a stretto controllo dalla federazione perché può essere utilizzata per creare armi biogeniche o esperimenti di replicazione. Si accordano sulla quantità e Cisco chiede a Julian Bashir mettere in stiva di carico circa un'ottantina di litri di questo gel biomedico. Julian Bashir dice che non lo può fare. Cisco dice: questo non è una richiesta, ma è un ordine me lo devi far trovare qua a quest'ora e Giulian Bacilli dice ok mettimi l'odd per iscritto glielo fa avere per iscritto e Giulian Bacilli dice guarda sappi che io lo farò perché me l'hai ordinato ma protesterò ufficialmente e Cisco dice fai come ti pare perché tanto Cisco ha ottenuto l'approvazione dal comando di flotta quindi lo poteva fare quindi abbiamo da un lato il tizio che fa il programma olografico da un altro lato abbiamo la barottolibrica dove caricare questo programma adesso manca come consegnare questo artefatto ai Romulani Garak dice a Cisco che il senatore Vrinak, che andava a una conferenza diplomatica appunto col dominio, che poteva essere persuaso a visitare Deep Space Nine se il comandante lo avesse invitato. Il senatore Vrinak viene in totale segreto a Sisko, lo fa venire, gli fa vedere la barra optolitrica, il senatore Vrinak fa analizzare e in realtà scopre che è un falso. Il senatore parte con la barra optolitrica in mano e se ne va. Nel frattempo, cosa succede? Che la del senatore Vrinak esplode e Sisko fa uno più uno. Perché praticamente si vede in un passaggio: Garak dice che di voler andare a spiare la navetta del senatore per trovare alcune informazioni. Bla bla bla, ma in realtà aveva installato una bomba. Bomba che è funzionato e quindi il senatore Vrinak è morto. Sisko impazzisce, va nel negozio di Garak e lo riempie con un paio di pugni. Gli do un, un paio di cazzotti. E, e praticamente. E, Gara che dice: aspetta, aspetta, aspetta, fammi parlare. Si giustifica dopo che, comunque, ha preso un paio di cazzotti in faccia, dicendo che io non mi fidavo di Tolar, eh, Che avevo fatto un, un buon lavoro. Però facendo scoppiare l'astronave, quando la trasciare investigatore aveva la barra optolitrica e non riderà più che quella sia un fasso, poiché tutti i difetti che quella bara potrebbe avere potrebbero essere stati causati dall'esplosione. E così i Romulani saranno indotti a pensare che il loro senatore sia stato assassinato dal dominio perché appunto aveva trovato questa informazione eh, durante un, un incontro diplomatico. E Sisco dice, Tolar. eh Tolar. fa capire che anche lui se ne sia andato. Cioè, se ne è andato intendo, insomma, ma... Riassumiamo. Praticamente, Sisko porta in guerra i Romulani così. Sì, li porta in guerra per un motivo, per difendere la federazione, ma con l'inganno. E la flotta stellare lo ha provato. Cosa ne pensi? Interessante. Eh, sì. Anche questo è un episodio agghiacciante. Se vi è piaciuto il video, salite a bordo sulla relazione, iscrivetevi al canale e ci vediamo col prossimo episodio dei condotti EPS e nella fattispecie delle porcate della federazione.